Victoria's Secret Fashion Show, dove e quando guardarlo. Victoria's Secret Fashion Show, quando andrà in onda?. La sfilata di Victoria's Secret è probabilmente uno degli eventi del mondo della moda più atteso dell'anno. Un vero e proprio show dove moda. Musica e spettacolo si fondono insieme per fare da sfondo alle modelle più in vista del momento. Quest'anno Victoria Secret ha scelto Shanghai per far sfilare i suoi angeli. Dopo New York, Londra, Los Angeles, Miami, Cannes e Parigi, lo show per la prima volta fa il suo debutto in Asia. La sfilata ha già avuto luogo lunedì 20 novembre, tuttavia, lo spettacolo andrà in onda su CBS, in America, il 28 novembre. Dove e quando sarà possibile seguire levento di Victoria's Secret?. Tutti gli interessati e le interessate a seguire l'evento potranno farlo, in streaming, sintonizzandosi lunedì 28 novembre sulla CBS alle 3 di notte circa. Come ogni anno lo show sarà trasmesso dalla rete statunitense in prima serata. A calcare il palco, sotto le luci della ribalta, ben 20 modelle provenienti da tutto il mondo. Sul palco saliranno anche star dal calibro internazionale, quali, Miguel, Leslie Odomi Lunga R, James Ang e lattesissimo Harry Stiles. Il Victoria Secrets Fashion Show è ormai alla sua ventiduesima edizione e, da anni ormai, è considerato un vero e proprio avvenimento. Scenografie, giochi di luci e spettacoli eccezionali, questo è il Victoria's Secret Fashion Show. Non solo lingerie, ma alta moda, musica e grandi scenografie per uno spettacolo senza precedenti. Una serata allinsegna del divertimento e dellintrattenimento, dove la parola dordine è, stupire. Far parte del Victoria's Secret Fashion Show è stato in passato, e continua ad essere oggi, per molte ragazze un vero e proprio trampolino di lancio. Chi sogna di calcare le passerelle dellalta moda e di diventare una super top model sogna anche di entrare a far parte del team degli Angeli di Victoria's.